Creare dei sistemi alimentari sostenibili è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Il sistema alimentare ha bisogno di profonda trasformazione. 821 milioni di persone soffrono la fame, 2 miliardi di persone nel mondo sono sovrappeso o obese, a fronte di cambiamenti climatici che impattano e andranno ad impattare sempre di più la produzione agricola. È necessario attuare eh, trasformazione, una trasformazione dell'approccio al sistema alimentare attraverso educazione, partnership, politiche e scambi di buone pratiche. Solo così potremmo raggiungere l'Agenda 2030.